Eccoti nella foresta amazzonica. Stai esplorando il variopinto mondo magico che ti circonda e ti senti accolto dai movimenti della natura. Contempli il paesaggio di un luogo unico e la tua fantasia ti fa immaginare la navigazione sul rio delle amazzoni. Sono le onde di un piacevole bagno quelle che sollazzano te e il tuo partner. Una nuova scoperta. Il letto sul quale adagiarsi è appeso al soffitto della capanna e cullerà i vostri sogni e non solo. La vegetazione sembra coprire la voce della foresta, ma non le sue musiche».